Ben trovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it, quest'oggi parliamo dello strumento remix introdotto nella versione di Premiere Pro 22.2 del febbraio del 2022. In altre parole, se non avete questa versione del software aggiornata appunto all'8 febbraio 2022, la versione 22.2, quello che sto per mostrarvi non lo troverete o almeno non lo troverete come ve lo sto per spiegare io. Eh, qual è il problema? Che dobbiamo risolvere? Io qui ho una clip video montata, è chiaramente un montaggio veloce e ritmato. Quello di cui ho bisogno è di una bella musica incalzante. Bene, mi sono procurato da YouTube una musichina che può star benissimo al nostro montaggio. Qual è il problema che molti montatori quotidianamente devono affrontare? Beh, la timeline qui dura circa 33 secondi e 11 frame. Il brano musicale dura 2 minuti e 40 secondi. Noi dovremmo adattare la durata del brano musicale alla nostra clip video. Perché? Perché di per sé il montaggio è perfetto, o comunque è, è, è accettabile ed è adatto alla musica che ho appena scelto. Ok, il problema è chiaramente è che quando il montaggio video finisce la musica continua. Ok, e noi vogliamo invece che la musica termini con il montaggio video. Eh, Qual è la strada che abbiamo percorso noi montatori video fino ad oggi? Tre strade a dire la verità. La prima è di eh, accorciare manualmente la durata dell'audio e applicare magari in coda una piccola dissolvenza. Se non avevamo molto a cuore come finiva il video in altre parole, ecco. Via, yeah, se non ci interessa far chiudere tutto così come un, eh, un macellaio, per capirci. La seconda alternativa più scomoda qual era? Era tagliare il video a mano, cioè trovare un punto di battuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui c'è un'altra battuta. Vediamo. Sì. Questo punto qui. Applichiamo un taglio. E cerchiamo una battuta verso la fine della nostra clip audio per poterci riagganciare quindi per esempio qui 2, 2, 3, 4, qui. Questo potrebbe essere un punto di battuta. Ecco, fare un taglio. Alla diciamo così anche un po' più lungo. Avremmo potuto prendere un pezzettino di più, vediamo. Ok, ecco, questo è l'incubo, no? È il tempo che noi andiamo a perdere quando facciamo questo lavoro di taglio manuale. Ok, più o meno, ok? Questo è il lavoro che normalmente si fa per adattare la durata di una clip video a quella di una clip audio, o meglio il contrario, la durata di una clip audio a quella di una clip video e i risultati sono più o meno buoni, il problema è che bisogna perderci del tempo e il tempo come voi sapete bene è denaro e comunque vedete che ancora ci sarebbe del lavoro da fare la terza soluzione è quella che abbiamo mostrato in un altro tutorial di questo canale YouTube, ovvero passare per Adobe Audition e utilizzare lo strumento Remix di Audition. Non ve lo mostro qui, c'è un tutorial ad hoc tra i mini tutorial, mi sembra, di questo canale YouTube. Ma Ecco, qui entra in gioco la nuova funzione Remix introdotta nella versione 2022 22.2 di Premiere Pro. La funzione è appunto, si chiama anch'essa Remix e permette di fare quello che ho appena fatto io a mano però in automatico, ovvero c'è uno strumento che taglierà questa clip per noi adattandola alla durata che noi vogliamo. Come si accede allo strumento Remix? Bene, dovete andare qui sulla barra degli strumenti, scegliere il terzo strumento a partire dall'alto, questo che normalmente è lo strumento utilizzato per il montaggio con scarto ma tra i vari strumenti di montaggio con scarto senza scarto e strumento dilata frequenza ecco è stato aggiunto un nuovo strumento appunto lo strumento remix che è quello che noi andiamo ad utilizzare adesso come si utilizza lo strumento remix vedete che il nostro puntatore del mouse è cambiato ci posizioniamo alla fine della clip audio clicchiamo con il tasto sinistro del mouse e è come se trimmassimo, ecco, diminuiamo la durata fino al punto, che noi, eh, al, al punto che noi vogliamo, al punto in cui vogliamo far concludere la musica. Rilascio il mouse e vedete che eh, Premiere sta elaborando la traccia audio. Perché che, cosa sta accadendo? Premiere sta aggiungendo dei tagli se guardate la clip eh, qui nel monitor di preview vedete che ci sono questi tagli eh, verticali ad indicare che in questi punti della traccia audio premiere ha fatto un po' quello che io ho fatto prima a mano quindi ha tagliato e ha cercato di adattare la musica alla durata eh, che io ho indicato senza che però l'orecchio umano possa accorgersi di nulla ascoltate Ok, un risultato anche migliore rispetto a quello che avevo fatto in fretta io a mano. Beh, in realtà Premiere... Ha tagliato, adattato, applicato micro dissolvenze. Insomma, ha fatto in modo di adattare un brano che durava 2 minuti e 40 alla durata di circa, 2 minuti, eh, 30, circa 30 secondi. Se volete applicare meno tagli, se volete personalizzare un pochettino eh, il modo in cui Premiere ha applicato lo strumento Remix, potete aprire il pannello audio essenziale e selezionando la clip audio alla voce modifica andare a modificare appunto eh, la tab durata che vedete è già impostata sul remix e customizzare un po questi settaggi per magari diminuire il numero di tagli che volete o modificare la durata un pochettino Uh, in maniera più precisa uh, in realtà non è complicato utilizzare questa funzione perdeteci un pochettino di tempo è molto simile alla funzione Remix che è presente già da, già da molto tempo in Adobe Audition di cui abbiamo già parlato e tutto questo sfrutta l'intelligenza artificiale Adobe Sensei che è un, uh, un applicativo di machine learning sviluppato da Adobe per semplificare un po' la vita di noi montatori per adesso è tutto vi ringrazio www.fansai fabioambrosi.it sul sito internet ovviamente trovate anche l'articolo con tutte le novità introdotte in questa nuova versione di premiere pro quindi non c'è solo la funzione remix c'è anche la trascrizione offline dei testi molto più veloce e alcuni miglioramenti alle performance sul sito trovate anche ovviamente l'elenco dei bug risolti nella versione 22.2 di adobe premiere pro se vi è piaciuto questo tutorial ovviamente registratevi a questo canale youtube commentate questo video mettete un like e ci vediamo al prossimo video tutorial ciao grazie